voglio dirvi qualcosa sulle storie non sono solo un passatempo non fatevi ingannare sono tutto ciò che abbiamo sapete tutto ciò che abbiamo per scacciare malattie e morte non abbiamo niente senza le storie questa è la poesia d'incipit di Ceremoni di Leslie Marmon-Silco, pubblicato nel 1977 e tradotto in Italia pochi anni dopo. Eh, il libro è appunto il racconto eh, di Tayo, un, un giovane nativo americano che torna dalla guerra del, del Vietnam e deve rispondere a tutto ciò che è, ha subito dentro e fuori di lui. L'autrice, eh, appunto, Leslie Marmon-Silco, è un'autrice eh, nativa americana ed è diventata molto rapidamente una delle voci più importanti eh, della letteratura statunitense e attualmente insegna in, in America letteratura inglese. Il racconto di Tai è appunto un racconto di redenzione da un certo punto di vista, di, di guarigione da quelle che sono state diciamo, ehm, le cose terribili che gli sono accadute in guerra. Lui torna dal Vietnam e... Ehm, Attraverso il libro, eh, attraverso le cerimonie che avvengono nel libro, lui deve cercare di guarire da tutto ciò che gli è successo, eh, internamente ma anche esternamente, dato che è, è presente in questo libro, come in altra letteratura nativa americana, l'idea che le, eh, lo storytelling, raccontare le storie, possa in qualche modo guarire internamente ed esternamente l'essere umano. Eh, Taio quindi procede con questo, con questo meccanismo di cerimonia al fine di eh, curarsi e liberarsi da tutto ciò che c'è stato di male prima di lui e proprio nella conclusione il libro dice eh, abbiamo battuto la stregoneria per ora dunque è un viaggio che appunto arriva a, a concludersi per adesso attraverso lo storytelling allontanando il male ma ricordandoci comunque che è un male sempre presente che noi attraverso la narrazione dobbiamo continuamente cacciarlo dalle nostre vite.